Quando muore il sole, nasce la luna. All'inizio sono in tanti, poi ne restano pochi. Di quei pochi, solo alcuni approfondiscono il sapere con le arti mistiche. La vita si mostra a loro come una giovane donna che cresce nel tempo. Solo attraversando i propri lati oscuri si raggiungerà la conoscenza. Lavorando su se stessi sarà possibile la trasformazione per ottenere l'eterna liberazione. Per i tanti il tempo trascorre in vano, ma per alcuni le stelle hanno scritto un destino diverso. Comunque arriverà la morte. Come un nemico silenzioso per la maggior parte. Come un angelo della salvezza, solo per pochi. Perché... Per ogni lato in luce ce n'è uno nell'ombra, come la vita, come la morte.